ecco a voi un classico esempio, tipico esempio di ciclistis Marcus Cappis alle prese con la riparazione e preparazione della sua bicicletta la sicurezza prima di tutto sicurezza anche durante i lavori, anche da fermo, casco sempre in testa ben allacciato e via che si parte per il lago di Castel Gandolfo Gandolfo. sempre che la riparazione funzioni eh? Che siamo già al secondo tentativo. Qua tra mastici <ride> vecchi e copertoni annodati. Allora, mo... una bella grattata alla catena e via. E partiamo, andiamo a rinfrescarci al lago. A dopo, ragazzi! Sabato, giorno 12, della mia uscita in bicicletta il capo mi ha detto, ah, sabato riposiamo, dopo 11 giorni di pedalata ti devi godere una giornata di riposo sì. ecco abbiamo fatto 17 km con 500 metri di dislivello positivo per venire al lago di un po' il lago ma... di Castel Gandolfo eh, beh, bel posto dai, Mo adesso ci manca di fare tutto il giro del, del lago, uno sterradino così giusto per raggiungere un po' di chilometri che mancano I Chilometri e poi insomma magari cerchiamo di fare di tornare di sfruttare tutte le discese e, e non Sì, dove non c'è la discesa io inizio a scavare perché oggi non ne ho, non ne ho proprio più eh. <ride> E buonasera ragazzi, è sabato sera, è il mio dodicesimo giorno di viaggio, sono ancora a casa ospite di Marco, con lui sono appena andato a mangiare in un'osteria tipica romana dove abbiamo mangiato la gricia, la coda, la vaccinara e siamo satolli fino qua. Oggi sarebbe dovuto essere un giorno di relax, riposo dopo i miei 11 giorni di pedalate lungo la Francigena ma alla fine abbiamo deciso di andare lo stesso in bici fino al lago al Gandolfo, ehm, che non è lontanissimo da qua, sono una ventina di chilometri ma dopo essere arrivati lì ci siamo fatti un bagnetto nel lago ci siamo rinfrescati e mi hanno mangiato un boccone, due sandwich e poi abbiamo fatto il pericolo del lago lungo la single track che è carinissima in alcuni punti un po' tecnica se si va con una gravel e da lì poi finito il giro del lago siamo tornati indietro E il problema è che all'andata i primi 17 km, si fanno quasi 500 metri di dislivello positivo quindi non è proprio così rilassante come doveva essere la giornata e il ritorno essendo abbastanza la discesa a favore Marco che pesta veramente sui pedali me l'ha fatta fare tutta tra i 32 e 35 all'ora senza minimo di soste e rallentamenti si andava e basta <ride> e niente comunque è stata una giornata piacevole insieme a Marco e domani andrò a Pescara col treno e da lì risalirò l'Adriatico per tornare verso casa verso Vercelli e la mia avventura in bici per questa volta sarà finita, ma ricomincerà presto sicuramente. A presto ragazzi, buonanotte.